Abiento de Julio 者 Tower of Elf DM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 Vedete questi cliché di giaco sesta, quinta, tonica, terza. Fatevela entrare nell'orecchio, che sono molto utili. E funk non sono. Tutti i cliché che riutilizza giustamente.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 l'ho interpretata in questo modo e suonerebbe così. Pausa Cioè, questa terzina dalla quarta, dalla, scusate, dalla terza maggiore, seconda maggiore, seconda minore. Bye. Mm -hmm.